Eccoci di nuovo in diretta, allora mancano tre minuti all'ingresso di Powell in conferenza stampa, saluto Gian Ergas senza rubare altro tempo perché voglio almeno avere l'idea delle sue attese per questa conferenza di Powell, poi la commenteremo strada facendo. Gian, buonasera, che cosa ti aspetti? Che Powell buonasera. ti aspetti stasera? Ma io non mi aspetto che anche io ho letto il comunicato, chiaramente ho visto la parola più importante è ongoing, ossia continueranno questi aumenti dei tassi, dunque non, fa nessuna, non dà nessuna indicazione che ci sarà la tanto, sia la voluta esasperata pausa nell'aumento dei tassi, però loro prenderanno in considerazione una serie di fattori, sia già l'effetto cumulativo, ci può essere stato poi anche magari un impatto differito. Dunque forse qui c'è uno spiraglio che si apre, però sicuramente non è un portone. Questo è estremamente importante. Mi mm -hmm. aspetto Beh. che lui finalmente da rispondere a molte domande sulla recessione sì o no, sulla disoccupazione sì o no su come loro vedono l'evoluzione del tasso di inflazione nel tempo e quali potrebbero essere chiaramente i picchi, quali potrebbe essere il picco del rate federal funds della Federal Reserve. Queste sono le domande più osse che lui dovrà rispondere. Finora la reazione della borsa è stata abbastanza moderata, ha fatto circa un 0,50% l'S&P, poi è sceso, poi è risalito, ci sarà molta volatilità questo pomeriggio. Io credo che probabilmente finiremo praticamente flat sulla giornata, ma dipenderà un po' dalle risposte di Powell. Paolo è un uomo che effettivamente farà molta attenzione a ciò che dice, non si impegnerà e ricordiamoci una cosa molto importante che il voto è stato unanime, oh, non sì. c'è stato dissenso questo è estremamente importante, dunque non ci sono le fazioni e qui c'è una FED compatta, dunque 75% tutto è possibile qui la prossima volta. Sì, insomma, poi oltretutto non, non era stato dato spazio ad altre ipotesi, quindi si, si, si era già intravista, ah. insomma, anche questa eh, comunione di intenti per così dire, Gianna, ma tu pensi che, perché eh, adesso dovrebbe quasi entrare, ma insomma ti chiedo anche questa cosa, eh, che darà indicazioni sui prossimi rialzi, cioè intendo dire su l'entità dei prossimi rialzi dei tassi di interesse o no o sarà più cauto nel dire come ha sempre fatto giustamente monitoreremo e poi decideremo. Ma io credo che qui ne parleremo e decideremo, però forse infatti enfatizzerà, ossia se questo potrebbe fa fare piacere diciamo, alle colombe, che loro saranno così attenti a guardare i dati man mano che questi arrivano e così via. però ricordiamoci: qui c'è una fede estremamente decisa, loro devono riportare l'inflazione al 2%, siamo al 5,1% di core del PCI, questo non è accettabile, e dunque, qui non vogliamo fare la fine dell'Eurozona, dove siamo arrivati al 10,1%, se vado sul headline. E ricordiamoci che i prezzi qui continuano ad aumentare nonostante ci sia il calo del prezzo del petrolio, ossia almeno a livello del greggio, cioè il rapporto ai massimi. Comunque questa è una situazione complessa, lui la deve giocare anche politicamente, però lui non può permettersi a questo punto di cedere a pressioni politiche e ridurre i tassi, o non aumentare i tassi, o non far vedere che sta facendo tutto il possibile per cambiare la situazione. Certo, Porta ecco sì, molta attenzione molta attenzione assolutamente Mentre è, mh, è, è inquadrata ancora la sala Ma Paolo non è ancora arrivato Ti chiedo questo E poi ci interrompiamo nel caso arrivasse eh, Un amico, Augusto, voleva sapere Cosa, mh, pens cosa pensiamo del, Delle elezioni di midterm Come andrà a finire? Secondo te come andrà a finire? Scusa, poi rispetto per conto la domanda Sulle elezioni di, di midterm Cioè quanto influiranno e okay, come andrà a finire sì. Ma io vedo che è entrato sì, sì, sì. Jerome Powell facciamo così, andiamo a sentire Powell, poi rispondiamo anche su questa, su questa domanda del nostro, del nostro amico, vediamo che sta caricando, eccolo, sentiamolo. We have both the tools that we need and the resolve it will take to Responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a Work for anyone. In particular, without price stability, we will This not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. The FOMC raised our policy interest rate by 75 points new, basis points, and we can. It a a, the FOMC raised our policy interest rate by 75 that's, that's basis that's points, and we can. Increases will be appropriate. And not appropriate we are moving our purposefully. To, that will be said sort of inflation to. Policy stance purposefully that will be set inflation to two briefly reviewing economic development. what's More to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic development. More to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic development. It has slowed significantly for the growth order, but is unchanged so far this year indicators point to modest traction. Okay. The GDP, okay. the 26th, but for the whole year, the consumer's slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. It can significantly lower real disposable income and tighter financial conditions. It can significantly lower real disposable higher interest growth on business-fixed investment. If the the remakes low, the job vacancies up. still very high, and wage growth el, and is still very high over August and September. Although job vacancies have moved below their highs, and the pace of job gains has slowed from earlier in the year, the labor market continues to be under balance, 200, with demand, demand substantially program. exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate is a little too high. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in September, total PCE prices rose 6.2%, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 5.1%. And the recent inflation rate has gone higher than expected. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Russia's war against Ukraine has boosted prices for energy and additional pressure on inflation. In inflation, inflation so expectations di well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, per as per as per well per per But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. Ma non possiamo essere così attardarsi, ma our actions are è che our mandate to promote maximum employment and stable prices for the and as, as erodes purchasing power. che i costi. like food housing and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of the Allora, money. i prezzi and alti, c'è una pressione forti. Meeting, the essential for goods. Abbiamo un forte impegno nel ritornare in a 2% e ridurre la dimensione del nostro bilancio, plays un important role in firming the stance of monetary policy. With today's action, we've raised interest rates. In regard to the state of our we anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to over time. Financial conditions have in response to our policy actions, and we are seeing the effects on demand in the most interest rate sensitive sectors of allora. the economy such as allora. <inaudible> I think to return to a quarter, especially on inflation. That's why we say in our statement that determining the pace of future increases in the target range. We will take into account the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects e e economic activity and inflation. At some point, as I've said, allora qui sta parlando dell'impatto definito dalla politica monetaria, questo è molto importante. A questo punto, in certo, punto. sarà appropriato di rallentare il ritmo di questi aumenti. Allora, però c'è ancora molta incertezza intorno a questo livello. Abbiamo ancora un bel percorso da fare allora Gian scusami ti interrompo solo un attimo perché ci sono un po' di problemi di connessione gli amici ci stanno scrivendo però vabbè facciamo così sì. eh, ti chiedo eh, di scandire più possibile le parole poi dopo amici tranquilli ci scusiamo è proprio un problema di connessione faremo un riepilogo veloce con te Gian facciamo un, un riassunto di quello che ha detto così riusciamo a, a spiegare meglio i punti fondamentali però torniamo da Powell cerchiamo di, di, di, di parlare Canta quasi, fai il tenore stasera Gian, okay. grazie, pa grazie mille, pa pa sì. torniamo, torniamo da Powell poi comunque facciamo il punto insieme e non ci perderemo sì, il sì, discorso sì, di sì, Powell sì, sì. prego. Il record storico di non abbandonare finché noi abbiamo completato il nostro lavoro. Tutto lo facciamo è per servire la nostra missione pubblica. Adesso grazie, aspetto le vostre domande. Between and uh, let's say the descent, with independent of that data well, given the lag effect. So, a couple of things on that. Um, we're identifying the appropriately restrictive level that we're aiming for. Um, we need to bring our policy down to a level that's sufficiently restrictive to bring inflation down to like 2% objective come sapremo che abbiamo raggiunto quel livello dobbiamo portare la nostra politica monetaria a condizioni più restrittive if the effects that tightening is actually having on the real economy not inflation so Would you say that the bias right now is not for- So, um, what I want to do uh, is, is put that question of pace in the context of our, of our, our broader tightening program, if I may, and, and hit talk about the statement language uh, along the way. So I, I think you can think about our, our tightening program as, as really addressing three questions. The first of which was, and has been, how fast to go. The second is, uh, how high to raise our policy rate e il terzo sarà, eventualmente, quanto tempo rimanere a un livello restrittivo. Quindi, sulla prima domanda, come veloce la polizia di titanità, è stato molto importante che si muovere in spedizione, e abbiamo chiaramente fatto questo. Come livello di tasso e quanto market, tempo di zero? È un paese storico fast pace, uh, e questo è sicuramente appropriato. Allora, questo è importante, ci metteremo di vuol dire veloce. Allora, questa era domanda, la situazione è persistente e forte, questo è importantissimo. Allora, per arrivare 2% we think there's some ground to cover uh, but before we meet that test and that's why we say that ongoing rate increases will be appropriate uh, and as i mentioned uh, incoming data between the meetings both the strong labor market report but particularly the cpi report do suggest to me that, that cosa importante e the, the september meeting that level is very uncertain that, arrivare I, I say, a livelli più alti you know, quelli definiti a time. settembre um, The, with the lags between policy and economic activity, there's a lot of uncertainty. Uh, so we note that in determining the pace of future increases, we'll take into a cumulative the tightening of monetary policy as well as a economic policy affects economic activity and inflation. So uh, I would say as we come closer to that level, move more into restrictive territory, the question of uh, speed becomes less important than the second and third questions. And that's why I've said at the last two press conferences che at some point it will become appropriate to slow the pace of, of, of a un certo punto so sarà so il ritmo. As as no uh, we'll a meeting, a allora, importante so potrebbe clear, essere, essere la questione discussione dopo to moderate allora, se ne parlerà la prossima riunione, questo è importante. Moderare il ritmo degli aumenti, questo è importante, ne parleranno la prossima riunione. Vista tutte le preoccupazioni del mondo. I think um I'm I'm pleased that we have moved as fast as we have. I don't think we've overtightened. I think there's very difficult to make a case that, that our current level is is too tight given that inflation still runs well above the federal funds rate. Uh, so um I think that at this meeting mentioned uh ho I've, I've said that we that there would come non a point di detailed e inflation and we did discuss this and as as I mentioned we'll discuss it again in December um but there's no I, I don't have any sense that we've over tightened or moved e è stato, credo che è è quello che uh, significa for this fast remember though that that uh we, we still think there's a need for ongoing And, and cover it we will. però c'è il terreno ancora da coprire importantissimo lui è molto cauto molto cauto Gian. Quindi uh, scusami una cosa importante perché questa era effettivamente una risposta che si aspettava darà maggiori indicazioni nella prossima riunione, giusto? Loro discuteranno nella prossima riunione di quando potrebbe essere appropriato moderare il ritmo, il passo di questi aumenti. Non dice che poi ci dirà esattamente come lo deciso, ma lo metteranno sull'agenda. Ok, allora, quindi possiamo adesso dire con certezza che, visto che tutti si chiedevano se Jaron Jerome Powell in qualche modo avrebbe eh, anticipato eh, i prossimi rialzi, no, e soprattutto ha detto anche che verranno valutati nella prossima riunione, ma questo significherà che poi, eh, come dire, la decisione ultima sarà relativa a quello che succederà in questo mese. Ecco, questo De è un po' il riassunto. Non decideranno lì sul posto, però discuteranno. Certo. Qui dice che cioè, a questo punto nulla di fisico, ma che cominciano ad aprire la discussione sì. e i criteri necessari. Allora, esatto, poi ha parlato di inflazione persistente, ha parlato di programma che eh, l'ha definito buono e che ha avuto successo. Eh, mm. dopo, dopo ti chiedo se sei d'accordo, Gian. E, e c'è ancora molto da fare, però ovviamente non nasconde le difficoltà come ha fatto l'altra volta: molto chiari, non siamo vicini alla fine è che il tasso finale potrebbe essere ben superiore a quello definito nel 2 di settembre. Okay. Allora, intanto ci sono degli amici che ci salutano, c'è Francesco che dice grazie, siete l'unica trasmissione che ci fa ascoltare cosa dice Powell. Mi spiace solo che stasera ci sono un po' di problemi di connessione, quindi vedete però che ogni tanto mi inserisco anch'io così ne parliamo Stiamo io Ma Stiamo facendo un medio. Sì, ma certamente eh, purtroppo la connessione non dipende da noi. Noi siamo qui e ringraziamo anzi Gian Ergas che ci dà sempre una mano. Però, chiaramente a fronte di problemi che non possiamo risolvere nell'immediato, cioè della connessione, magari, no? Eh, poi fa facciamo dei piccoli riassunti. Noi. Quindi vedete che, insomma, se avete il piacere di stare con noi vi terremo aggiornati. Allora torniamo a sentire che cosa stanno chiedendo i giornalisti uh longer term expectations moving up that would be very troubling and they, they were moving up a little bit in the, at the middle part of this year and they've moved now back down that's one piece allora, of the puzzle se noi vedessi queste tesi inflattive that, a lungo period. termine salire questo sarebbe una grossa preoccupazione and we don't think those are as indicative as in the wage setting process there's a school of thought that believes that so that's very concerning um yeah, i guess the other thing I would say so is so that, the that we're, now, we're now 18 months into this episode of high inflation and um, we don't have, you know, a you know, clearly identified scientific way of understanding at what point uh, inflation becomes entrenched and so. La cosa punto è usare i queste attese inflative. E più c'è inflazione, a che punto queste attese diventano più integrate? <sussurra> e Stiamo cercando di combattere queste attese inflative e far scendere l'inflazione. Rachel Siegel Washington Post. The statement points to the lag times, I'm wondering if you can walk us through how you judge those lag effects, what that timeline looks like over the coming months or even a year, and where you would expect it to show up in different parts of the economy. Yeah, so, um, let me, the allora, questo è importante, about, voi parlate dell'impatto differito you know, di questi spazi, questi lag, come definite questi lag? first on uh, financial conditions and then on economic activity, and then perhaps later than that even on inflation. So that's, that's been the thinking for a long time. There was an old literature that made those lags out to be fairly long. Um, there's newer literature that says that they're shorter. And, you know, the truth is we don't have a lot of data of inflation this high in, in what is now the modern economy. One big difference now is that um, it used to be that you would raise the federal funds rate, financial conditions would react, and then that would affect economic activity and inflation. Now, era, financial conditions really I think finanziari, fondi, fondi the, the funds It it is move for a quarter of central. Allora, prima era in attesa praticamente, the praticamente costi, il mercato anticipava you know what is the there plenty once il the metrics in the markets typically the sex on we don't know that we do need to be bear responsible only volta che cambiato io penso che si interesse il vecchio ma questo non lo sappiamo middle, what's actually happening with the economy uh and uh trying to make good decisions from a risk management standpoint remembering ricordando loro that non sa so per cui è molto time, agnostico su questo punto really whereas if we, non if we don't non inflation uh under control because we're not tightening enough now we're in a situation where the inflation and the costs the employment costs in particular will be much higher potentially so from a risk management standpoint we want, we want to be sure that we, that we Don't make the mistake of, allora, perché questo stringiamo troppo, c'è la in poche parole. Se non stringiamo abbastanza, questo diventa ancorato. Questo è importantissimo, questo è importantissimo. Non vogliamo sbagliare e non stringere um, abbastanza. Interestricterio territorio. As we make these ongoing rate hikes and policy becomes more restrictive, it'll be appropriate now to be thinking more about life. Of course we che about the the lags are just sort of a, a, a territory restrictive but we will be thinking about them um, but we won't be, you know, i, I we're we'll a, the a questo diversity. impatto di ferito. pacto diferito we say that it's it's um it is very premature to be thinking about pausing so people when they hear lags they think it's very premature in my view to, to, to think about or be talking about pausing our rate hike we we have we have a ways to go. Our policy, allora, importantissimo, è molto prematuro di cominciare a pensare a una pausa, importantissimo. Allora, c'è ancora molta strada fare prima di fare una pausa, la frase più importante della conferenza. Non abbiamo esattamente idea di dove sia questo mitico livello, vorrebbe dire Paolo. As you look around the economy, the clearest impact of your tightening so far has been on housing, maybe some, some venture-funded tech companies. Uh, it's been mm -hmm. relatively narrow in terms of labor market, consumer demand, a lot of sectors. You don't see a ton of effect. Uh, is the uh, pathway and uh, channels through which monetary policy works changing? Is it narrower than it used to be? And on housing in particular, are you uh, at all worried that, uh, that you're crimping housing supply in ways that might uh, cause problems down the road? I, I don't know that the channels through which policy works have changed that much. I would say a big channel is the labor market and the labor market is very, very strong, very strong. And by of course, have, have uh, strong balance sheets. And so we go into this with With, with, um, ecco Gian scusami visto che eh, Prego. stiamo attendendo ancora un attimo come giustamente hai detto tu e salutiamo ancora gli amici che ci stanno scrivendo eh, insomma che ci stanno seguendo questa è la frase che dobbiamo scandirla. hai detto anche tu è opportuno cominciare a pensare a delle pause giusto? prematuro ah è prematuro ok ok prematuro allora vedi che ho fatto bene a chiedertelo, ho fatto bene a chiedertelo perché non ero sicura. Dice prematuro. Eh, allora non ecco, ma infatti, ma infatti mi sembrava strano di averse detto opportuno, però ho detto aspetta che chiedo proprio anche no, no, per gli amici che ci seguono. Allora, è attenzione, questa, questa appunto, come ha detto anche John Ergas, è la frase più importante perché ovviamente eh, tutti si stanno chiedendo se la Fed stia già cominciando a pensare a dei rallentamenti. No. Eh, Powell dice è prematuro, ecco, beh, bene, meno male che ti ho interrotto. E lì. allora io sto guardando il mio fido telefono che mi dà un SP500 in calo di 4206. Eh, vedi, vedi, ecco, ok. Era, era quella frase. Questo sta spaventando, spaventerà secondo te? È, è la frase che spaventerà maggiormente? Sì, è una frase perché tutti, molti, non dico ma parecchi, dice: ma guarda John che adesso farà una pausa non la fa per nulla appunto, dice noi ci infatti penseremo. guarda, sono sull'SP 500, sono tornati in negativo i mercati, erano saliti in positivo eh, erano stati eh, in qualche modo rassicurati un attimo Gianna, adesso ti do subito la parola, se no ci accavaliamo, erano stati um, per un istante rassicurati mentre invece adesso vediamo l'SP 500 cedere di quasi un punto e mezzo percentuale meno 1,37 sta perdendo, il Nasdaq Meno 1,77 e il Dow Jones meno 0,81. Prego Gian, perdonami, ti ridò la parola, però prego, ecco prego, il mercato sta mostrando, sta mostrando la sua paura in questo momento. Prego Jean, sentiamo. Prego Gian, sentiamo will that make you sort of decrease your focus on job openings what do you see allora rapporto really tra di lavoro e lavoratori disponibili come interpretate? The, the it's just, one, it's just it's cosa been, è una cosa you know, per stipendi in because it's been so out of line but so has quits so have wages so we we look at it, you know a very wide range of data on the, on the, on the uh, labor market. So, uh, you, know, e, the you would look to is at a 50. No euro vediamo un grosso spettro really di dati. In, in now, disoccupazione with, think, year, really siamo thought, al basso dell'anno disoccupazione, occupazione ni pezzo. You mentioned wages. So, I guess I would characterize Invece non c'è call it out, little, stato well, questo vento nei lavoratori che noi credevamo ci sarebbe stato. Allora qui vediamo stappiamento degli stipendi. Let's The broader picture is of, è un in, in picture. Uh, a you know, maybe that's there, but it it's not, non è ovvio per me perché i salari non vengono calcolati, stanno movendo su un livello elevato, per il PCI e l'average o earnings, vogliamo di occupabilità perché i spendi non stanno scendendo. You know, Questo è importantissimo. importantissimo. Importantissimo. Dunque, noi dobbiamo stringere questa è una Non vedo il caso per. Real softening just yet, but we look at, I guess I just, as I just showed you, we, we look at a very broad range of data on the labor market. So, so, do you see wages as being a significant? Vediamo well, questo You know, I think wages have an effect on inflation, and inflation has an effect on wages. I think that's always been the case. There's always a, a, a going back and forth. The question is, is that really elevated right now? I don't think so. I don't think wages are, are the principal story of, of why prices are going up i don't think that well be they this don't think that we see a wage price spiral um but again it's not something you can the credit stipendi i prezzi go up, we just want them to go up at, a, at a level that's sustainable and consistent with inflation and you know we think we can we do think that given the, you know given the data that we have, that Dobbiamo che tendi aumentano a un livello sostenibile as much as history we think there's there's room for that but you know we won't know that that that'll be that'll questi stipendi o salariali ma non ne siamo sicuri se la crisi dei centrali non il nuovo una crisi E mi chiedo come la Fed sviluppi in light of uh, a very strong economy here in the che sembra Allora, qui effettivamente, sembrate andate contrario a questi rischi internazionali. Qui portiamo anche di sviluppi geopolitici We're in siamo in contatto molto with frequente our, uh, with our, um, foreign counterparts both um you know through the IMF meetings and, and the regular meetings with central banks that we have and I have one this weekend uh with with many many central. Allora, le so nostre controparti noi ci perdiamo spesso. But, um, so, I guess what it's you know it's clear clearly a time a difficult time in the we're seeing, um, uh, you know the, we're seeing you know very high inflation in Europe significantly because of high energy prices related to the, the war in Ukraine and um you know we're seeing uh China's having issues with the zero covid policy and um you know much slower growth than we're used to seeing so we're, we're seeing we so we have a, we, we we take all of that into account in our model e il dollaro prendiamo tutto questo in, in considerazione sort of Here in the United States, we have a stronger climate and we have an economy where inflation is down from 4% core PCE inflation which is a, a really good indicator of what's on, uh, for us is the way we see it is is running at 5.1% a is resistant similar to that on a 3 6 and 9 month basis. So we know that we need to use our tools to get inflation under control. The world's not going to be better off if we fail to do that. We that's a task we need to do price stability, st stability in the United States is a good thing for the global economy over a long period of time. Price stability is the kind of thing that, that, that pays dividends for our economy for decades, hopefully, even though it may be difficult to, to get it back. Getting it back is something that, that, gives, that pr provides value to the people we serve for the long run. Uh, thank you. The Fed has acknowledged in the past allora lui dice certamente sì, in tutti questi discorsi internazionali fin dalla fiera cosa più importante è domare l'inflazione statunitense. Voi avete già messo nel passato che i vostri strumenti non impattano cose come l'energia? E in, in Mentre other voi proseguite the, questa strada, non c'è il rischio che i prezzi non scendano. Allora, però, questo è vero: ma se noi impattiamo sulla domanda, al margine c'è l'impatto. Il problema principale è l'energia. Negli Stati Uniti, Uh, I think by the actions that we take, though, we have um, you know, longer term inflation expectations anchored. And check the public believing in 2% inflation by the things that we do, even at even in times when, when energy is part of the story of why inflation is high. Allora gian, mi inserisco per intanto, uh, stiamo guardando ecco stiamo guardando anche uh, con la finestra del grafico, l'euro-dollaro, che. Vede l'euro che dapprima aveva cominciato a rafforzarsi nei confronti del dollaro, o meglio il dollaro che si stava indebolendo nei confronti dell'euro, adesso si sta un po' ridimensionando. Siamo scesi ancora, eravamo ancora comunque sotto la parità, ma il cambio era 0,99, adesso siamo a 0,98,84. L'euro è ancora in territorio positivo, ma solo dello 0,11. Siamo scesi ulteriormente. Quindi ti chiedo cosa ne pensi sul discorso del dollaro, visto che, peraltro, anche Powell stava parlando del dollaro. E poi, se facciamo un piccolo riassunto delle dei punti importanti che ha toccato appunto in queste in queste risposte che ha dato i giornalisti così aggiorniamo anche i nostri amici che ci stanno seguendo aggiorniamo i nostri amici che ci stanno sì. seguendo dollaro partiamo da Perfetto. qui allora dico subito dico subito il dollaro me la per cui c'è chiaramente una Fed che non smette noi vediamo la Fed come detto prima Bud Spencer vediamo una Fed che tirerà dritto andiamo mm. a una Fed che ci viene di dire che la preoccupazione di altri paesi Stati Uniti e il loro tasso di inflazione dunque io vedo qui così esaudite diciamo, le mie idee di un po quindi diciamo che il dollaro il, cioè, il comportamento dell'euro del dollaro era ovvio perché la Fed ha detto noi proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo esatto, questo, è... Esatto. Okay. Okay. Esatto. questo okay. è molto semplice per cui il mercato non vedrà questa caduta repentina dei tassi americani pausa. Famosa, famosa. questo è importantissimo poi, altro punto, abbiamo detto dicetto, che non farà una pausa, che non la farà adesso, che è prematuro parlarne, che loro a prossima riunione cominceranno a discutere delle modalità e dei criteri per poi poter moderare la politica monetaria. Questo è estremamente importante. Quando ha parlato di questa discussione proprio sull'impatto differito, tassi di interesse ed economia, dice loro sono agnostici, non sanno esattamente qual è questa relazione ma che la stanno studiando dunque ricordiamoci penso, stare così tanto tempo tra un aumento e l'altro non diranno ah no ci vogliono nove mesi questo è estremamente importante dunque noi qui stiamo vedendo per riassumere un paolo abbastanza falso abbastanza poco, che apre uno spiraglio, non fa promesse, non concede nulla, continua a parlare di ongoing aumenti che continueranno, che non si impegna assolutamente su tempistica e in più di questo tasso finale sarà più alto di quello che si pensasse nel mese di settembre. Dunque questo vuol dire possiamo andare al 5% facile. Eh sì, eh, e peraltro appunto possiamo riassumere tutto questo con una parola che è quella che spaventa maggiormente i mercati, incognita, cioè gli analisti, gli operatori si aspettavano ovviamente magari delle risposte Sto cercando di tradurre un po' no? quello che è il sentiment degli operatori, delle risposte un po' più certe, perché sappiamo molto bene che ciò che infastidisce i mercati è l'incertezza, invece emerge l'incognita futura. Ma Gian, era ovvio fosse, forse che fosse così proprio per il panorama, per lo scenario, insomma anche macroeconomico incerto che abbiamo di fronte. Io direi di sì effettivamente, però Paolo dice sì, io accetto che c'è un panorama incerto, però non sembra importarmi nel più di tutto quest'uomo, dice la nostra missione e qui lui dice io parlo con le mie controparti, le altre banche centrali, non dice concordiamo una strategia, questo è estremamente importante, la distinzione che c'è tra parlare con una controparte e decidere insieme, lui è ferocemente sulla linea mondina dottor do, Monroe, l'America, gli americani, priorità Stati Uniti. Questo è importantissimo. American First, Loro insomma. sono completamente apocalizzati sul mercato del lavoro. Per citare lo slogan di un personaggio ben noto, American First, fondam fondamentalmente. Eh, sì, questo è American First. Esatto, esatto, infatti. Sì ecco intanto i mercati americani continuano a rimanere eh, sotto la parità hanno recuperato leggermente ma insomma vediamo per esempio l'S&P 500 possiamo inquadrarlo che perde lo 0,82% il faro dei mercati azionari a ruota il Dow Jones è meno 0,32% il Nasdaq meno 1,33% è il listino che perde di più allora torniamo da eh, alla conferenza, anche perché eh, piano piano credo che ci avvieremo verso le battute finali, Il, diciamo le, le, le questioni più importanti sono già emerse, come sempre. Andiamo a sentire se c'è qualche altra sollecitazione che può essere interessante per chi ci segue, e per chi opera sui mercati. Gian, prego. Che dice: il problema è questo. Se non facciamo nulla, poi dobbiamo tornare con ulteriori politiche restrittive. Questa è l'antifona. Lui lo dice da tempo: dice meglio stringere adesso che restringere il doppio dopo. Questo è più o meno quello che sta dicendo da molto tempo you will have to see there's been no decision or discussion around exactly what, what steps we would take at that point but the first thing is to, is to find your way there uh, thank you. Uh, chris you mentioned the impact that rate increases have had on uh, home sales are down uh, riduzione right. dei tassi su <inaudible> de pause. But, uh, is really showing up in as you know in the government's inflation measures um and as we go forward uh private real time data is clearly showing these hits to housing are you going to need to put a greater weight on that in order to uh, ascertain things like whether there's over tightening going on uh or will you still focus as much on the more lagging government indicators so this, this is an interesting subject so um i'll start by saying i guess that the measure that's in the CPI and the PCE um Uh, it captures rents for all tenants, not just, the new, not just new leases. Um, and that makes sense, actually, because th that for that reason, that conceptually, that is, that's sort of the right uh, uh, target for monetary policy. Um, and the same thing is true for owner's equivalent rent, which comes off of, uh, it, it's a reweighting of tenant rents. The private measures are, are, of course, good at picking up the, the um, you know, the, the at the margin, the new leases e, you know, they tell you a couple of things one thing is, one, once you, so, I, I think right now if you look at the pattern, uh, pattern of that series of the new leases Jean, che sta it, dicendo? It, it Ci sei? Sì, sì, sì, sono, lo so sto okay, ascoltando perdonami, okay, avevo paura che, che fosse cascata la linea, first. perfetto, perfetto so vai tranquillo. no, la no, no, so no, no, no, linea Certo, certo, certo vai abbiamo un po', qua un problema di connessione Vediamo un po' che non fosse caduta la linea, perfetto in the pipeline, there's still some significant rate increases coming, okay. but uh, at some point, once you get through that, the new leases are going to tell you that what they're telling you is there will come a point at which, it, at which uh, rent inflation will start to come down, but that point is, is well out from where we are now. So we're well aware of that, of course, and we look at it um and we you know but i would say that in terms of what, the right way to think about inflation really is to look at the, the, the measure that we do look at but but considering that we also know uh that, that at some point you'll see rents coming down with that fa componente and bond markets are reacting uh, something you wanted to see is that a problem or, or uh, what, uh, how much? positive reaction you know we're not uh, we're not targeting any any one or two particular things you know our, our message should be well, i'm trying to just make sure that our message is clear which is that we think we have a ways to go we have some ground to cover with interest rates before we get to uh before we get to um that level of, of interest rates that we think is sufficient and putting that in the statement and identifying that as a goal is an important step And that's-it's <clears throat> that's meant to, to, to put that question, really, as the important one now, going forward. Um, I've also said that, that we think that the level of rates that we, we estimated in September-the incoming data suggests that that's actually going to be higher. And that's been the pattern. I mean, I allora Gian cominciamo a tirare un po' le, le, le somme yeah. di, di questa conferenza perché tanto appunto adesso giustamente poi le domande mh, cambiano poi magari teniamo lo stesso la doppia finestra ecco bravissimo Luigi yeah. mi yeah. ha letto nel yeah. pensiero così vediamo un po' cosa succede allora ehm, sei d'accordo che la frase proprio clou della, della conferenza è Prematuro cominciare a pensare a una pausa. Da qui parte tutto, giusto Gian? Ma io credo effettivamente lui ha detto prematuro pensare a una pausa. Loro continuare a fare questi aumenti. Non ci dirà di quanto saranno questi aumenti. Vedranno. Però chiaramente il loro obiettivo principale è ridurre il In maniera anche abbastanza spedita. Non guardano troppo all'estero. non decidono con l'estero comunque qui c'è una politica americana America first, dottrina Monroe molto molto molto marcata questo è tutto. il secondo punto direi effettivamente è che loro vedono ormai questa inflazione scissa da questi fattori energetici esterni e l'inflazione americana è un problema interno okay? questa è la grossa differenza tra noi qui e l'Eurozona l'Europa in generale, okay? questo è molto importante allora gli chiedono ma lei non può impattare anche a quel che riguarda Energia. Dice no però possiamo operare sulla domanda, far scendere la domanda e magari quella componente lì ridurre il peso, ossia questo è molto importante. Il terzo punto secondo me è molto importante qui è che lui dice che questo tasso finale dovrà essere superiore a quello immaginato nel mese di settembre dunque possiamo facilmente andare, se quello è sul 4,6 ci cioè sta dicendo praticamente che può essere il 5, se ricordiamocelo, qui siamo a dei livelli piuttosto alti. Poi aggiungerei anche che c'è stata un'unanimità all'interno del comitato. Lui non si impegna su di diciamo, entità da i futuri, però continueranno ad aumentare i tassi. Questo non è un comunicato colomba, questo è un comunicato che dice sì, ragazzi, adesso smettiamo tutto. Assolutamente no. la fede... Esattamente quello che noi dicevamo, apre uno spirale, non apre il portone e la cosa finisce lì. Qui bisogna ancora tollerare questa insistenza da parte loro che loro poi diceranno volta per volta. Sarà questo il discorso. Esatto, peraltro già nel comunicato quando era uscito abbiamo subito letto, a parte l'insistenza nel, eh, nel, nel dire che insomma, l'obiettivo primario del comitato è quello di riportare l'inflazione al 2%, ma si parlava di lungo periodo, sì. Gian. Quindi, forse questo Gian ci ha già, anticip... eh, già anticipato un po' quello che stava che poi ha detto in conferenza, no? Mm. Sì, ma lui è dopo, però nessuno dice che si può riportare questo livello dall'oggi al domani. Appunto. lui dice: Nel tempo lo faremo. Cos'è questo tempo? Nessuno lo sa. Questo signore non ci ha dato nessuna indicazione dei criteri necessari per attempiere diciamo, passare alla fase successiva, questo è estremamente importante, lui non si impegna assolutamente a nulla a costruire, lui dice che qui continueremo ad aumentare i tassi, prenderemo in considerazione la grossa differenza, questo impatto differito dalla politica monetaria sull'economia reale, ma non vi sto neanche qui a dire quale è il lazzo di tempo, vedremo, questo è importantissimo, qui loro hanno tutte le carte in mano, fanno quello che vogliono, loro hanno una briscola, ne hanno tre o quattro di briscole a questo punto. E secondo me, qua bisogna fare molta attenzione, perché adesso ci sono anche i dati sul lavoro che usciranno, domani, ma ci sono anche con tre parti di parte membri della fede, secondo me il loro cuono non sarà molto conciliante a questo punto. Loro ci andranno quindi, di questa inflazione, ecco, anche, Qui se, esperienze... eh, anche se a proposito di dati macro, peraltro il comunicato di questa riunione a parte proprio da una fotografia ehm, della situazione economica americana, proprio anche quelli che sono stati pubblicati oggi, e nelle scorse sì. ore, anche sul Manifatturiero, hanno dato comunque dei risultati sopra le attese, no? Sì, sì, sì perché io credo che effettivamente, dicevo anche stamattina, sono per te, anche... cioè, che questa americana, si mostra robusta, si dimostra resistente, qui nonostante abbiano aumentato i tassi di 300 punti base, la manifattura continua a espandersi, anche se ha un tasso modesto, i consumatori continuano a consumare, Ossia, ricordiamoci, qui ci sono molti, molti soldi in giro, c'è molta liquidità e le insolvenze sono bassissime sia personali, sia a livello aziendale dunque questo signore ha a che fare con l'economia, che dimostra di avere una certa resistenza anche a questa politica monetaria, dal punto di vista della domanda, e del drenaggio, la mobilità eccessiva del sistema. Questo è importantissimo, questa è un'economia robusta, lo si vede anche nel mercato del lavoro, che è molto forte. Abbiamo commentato anche, scritto, che il vero problema a questo punto è il mercato del lavoro, come dicevo prima, è questa carenza di persone qualificate, ed è lì che sospingeranno spingeranno all'insù questi stipendi. Lui dice che non vede ancora questa grossa di stipendi come elemento causale dell'inflazione, ben arrivare, mi stiamo arrivando proprio diciamo, al nocciolo duro e qui le progressioni non sono lineari ma possono essere proprio a scaletta e scata, dunque questo è molto importante, loro eh, schiacciamo certo, l'inflazione, certo, certo. continueremo allora Gian, facciamo così andiamo a sentire di cosa stanno parlando tanto sono sicuramente le battute finali poi abbiamo ancora eh, la domanda che ci aveva fatto Augusto sulle lezioni di midterm e ti vo voglio sapere cosa ne pensi sì. tu, però sentiamo eh, co cosa stanno, sì, di cosa sì, stanno sì, parlando sì. ecco, così poi andiamo in conclusione ah è finita in questo momento, perfetto, che tempismo va bene, si vede che me lo sentivo ma era, era chiaro fosse alle battute finali, allora eh, rispondiamo a Augusto, appunto, aveva chiesto cosa pensi del, delle elezioni di midterm, cioè cosa, come andrà a finire e eh, insomma, se saranno, questo lo aggiungo io, eh, come spesso sono un market mover in questo, in questo scenario di mercato che stiamo vivendo. Ma Io direi che effettivamente le elezioni di midterm sono state prevedibili da un lato, quella è la casa, la House of Representatives, la Camera dei Deputati. Qui secondo me i democratici un sacco di botte e questo è abbastanza tipico ma non so quanti seggi potrebbero prendere sui democratici, dunque abbiamo una house che diventa repubblicana. Il vero discorso lo faremo sul senato dove chiaramente sono minori i rappresentanti, i senatori e poi in più effettivamente non si rinnova tutti gli anni, comunque sono 3-4 effettivamente non si ha candidature che avrebbero potuto giocarci tutto. E lì, secondo me, loro hanno, i democratici hanno una chance di rimanere in potere. Ma il discorso di base è molto semplice. Qui non c'è più un controllo democratico su entrambi le Camere. Per far passare la legislazione ci vogliono entrambe le Camere. Questo è molto semplice. Dunque siamo a un blocco. Io penso potrebbe sicuramente impattare se i democratici, per esempio, non sono in posizione di varare ulteriori misure nei confronti, per esempio, del settore energia, questo potrebbe beneficiare vediamo vedere anche una cosa molto importante che sarà se riusciranno con una camera dei deputati repubblicana a favorire ancora questi aiuti all'ucraina questo punto di vista estero estremamente importante estremamente chiave e io credo che lì ci potrebbero essere complicanze a livello internazionale io non credo che c'era un grosso boom a questo punto post midterm. term, io credo che la vera issue a questo punto sia la politica della federal reserve che si dimostra ancora abbastanza aggressiva, abbastanza coriacea. Non vediamo noi a questo punto un forte crollo, o un grosso ripensamento su quello che può essere chiaramente la politica della Banca Centrale Americana e è lì il nocciolo duro della situazione, certo. sono i tassi di interesse. E' certo. tutto lì il discorso, Somma, ci è... può essere un piccolo pause, ma non credo che sarà enorme no no no infatti come, come sempre insomma ancora le banche centrali lo abbiamo detto tante volte hanno, eh, hanno diciamo le redini della situazione intanto il mercato americano è molto volatile insomma lo abbiamo già visto mentre, eh, mentre eh, diciamo le, le, fai, fai da sottofondo sonoro vediamo l'S&P 500 insomma in questo momento sta cedendo l'1,24% quindi insomma, il faro dei mercati azionari che sta dando è evidentemente indicato negative eh, per questo Powell aggressivo l'S&P 500 l'abbiamo visto, il Dow Jones meno 0,54 e il Nasdaq meno 1,83 insomma eh, il mercato sta dicendo aiuto eh, che cosa ci aspetta eh, traduco proprio in modo molto molto popolare Gian sì, io credo che ci aspetti questo ossia ci aspetti a questo punto molta volatilità fino a venerdì mattina ricordiamoci non ci sarà una tregua qui con le notizie, abbiamo visto gli ADP oggi che erano molto sopra le attese dunque un mercato del lavoro forte, abbiamo visto i Jones che erano estremamente forti, queste due conferme il mercato del lavoro, vediamo cosa succede venerdì Paolo ha parlato di questo mercato del lavoro che continua a essere un balance, ossia fuori equilibrio, dunque una grossa preoccupazione, perché lo vedono, questo, questo mercato del buono come fonte principale di potenziali spinte inflattive, dunque da adesso fino a venerdì secondo me saranno un po' guardinghi e magari scende anche domani, se veramente ci ripensano, dicono questi fanno sul serio, dico che da domani questi signori possano ricominciare a parlare della Federal Reserve, Cosa ci aspetta? Io direi che poi facciamo un molto breve termine, andiamo ai mid-terms la settimana entrante. Secondo me noi sarà questa batosta terrificante, batosta, non devo dire che andare a batosta democratici alla Camera dei Deputati. Vediamo il Senato, io non mi aspetto grosse cose. Forse ci può essere una allocation, un asset allocation buying, di quelli che dicono, beh, a questo punto sai che ti dico, io devo rimpinguire la mia asset allocation, perché con le perdite in borsa sono sceso sotto il ratio che devo avere, non so, 50 azioni, 50 obbligazioni, e quel che sia, ma io non mi sto aspettando grossissime cose qui, perché veramente l'area principale era questa, ricordiamocelo, e molti dicevano, guarda se quello è moderato, tu vedrai che subito l'SP 500 fa uno schizzo al 5% all'insù io questo grande schizzo al 5% di stamattina no, oggi no. non l'abbiamo eh, visto perché poi perché tu hai, hai detto bene di... cioè aggressivo però anche cauto Powell quindi insomma, mm. eh, eh, quindi, insomma no, questo movimento non c'è stato peraltro stavo guardando anche l'euro dollaro che vediamo insieme di sì. nuovo in caduta in caduta l'euro eh, quindi stava recuperando probabilmente un po' sostenuto dalle prime notizie che erano arrivate con il comunicato ehm, però adesso è tornato in territorio negativo lo vedete nei confronti del dollaro meno 0,26 siamo a 0,9847 e si sta giustamente verificando quello che dicevi tu insomma, con, con, la Fed che dice continuiamo il dollaro che acquista forza poi vediamo anche i bonds, vedo un decennale con sì? il 4,0. Sì, bravissimo, aspetta che lo prendo anch'io. Non mi sorprende assolutamente e credo che chiaramente qui il mercato qua. si aspetti ancora cioè, Il mercato si stia aspettando una stretta e credo che quelli che veramente pagheranno lo scotto adesso di questa politica, o di questa, non dico politica, ma questo orientamento che abbiamo visto oggi dalla Federal Reserve, saranno i paesi emergenti. Dunque io farei estremamente attenzione sui paesi emergenti, sia dal punto di vista delle loro valute e nonché dal punto di vista della loro stabilità finanziaria, perché avranno così filo da torcere con tassi di rifinanziamento più alti, magari un squeeze sulla contrazione, un squeeze sulla crescita mondiale, se i tassi americani dovessero aumentare in maniera sensibile a breve termine che rimpatterà come catene di sfornimento, e dunque liberamente potremo vedere un po' di burrasca, secondo me, l'economia che, che terrà, meglio sarà questa, siamo abbastanza isolati sul punto di vista energia, l'abbiamo, può anche costare di più di altri, che in altri momenti, però è disponibile e poi chiaramente farei attenzione proprio alla situazione europea, molta certo. attenzione, perché lì veramente c'è questo problema energetico molto forte. Eh, certo, per cui certo. questo è un quadro della situazione attuale, dollaro più borsa, Debole direi, finché almeno fino a che venerdì non ci siano grosse sorprese. Vediamo il metterno della settimana entrante e poi, chiaramente, molta attenzione ai paesi emergenti. Assolutamente. E va bene allora in ultima battuta Gian, come ti aspetti la giornata di domani sui mercati o meglio come proseguirà insomma la contrattazione americana e come anche l'Europa domani eh, potrà diciamo, accogliere cioè come avrà accolto le parole di Powell e quindi come aprirà eh, il mercato così facciamo una piccola previsione. Sì sì sì. Sì, ma io credo che aprirà probabilmente, o sia, con toni sommessi, domani il mercato mm. americano. Ricordiamoci cioè, che il mercato americano, sto già scontando attualmente ossia quello che ha detto Paolo, noi siamo ancora svegli, vivi e vegeti in altri paesi, sono già andati a dormire, o si stanno per andare, dunque loro dovranno fare i conti con queste dichiarazioni domani, io penso che sarà una giornata sommessa, ma io credo che tutto sommato le persone attenderanno, molti attenderanno questo dato di venerdì e vedere ok, a questo punto come è la situazione del mercato del lavoro, come è la situazione sul salariale, Qual è la vera disoccupazione negli Stati Uniti e allora lì agiranno. Io penso a questo punto noi stiamo facendo una specie qui di gincana sui mercati dove ogni due minuti c'è un altro ostacolo, un gioco dell'oca, ossia saltare il fossato, cose di questo tipo. Per cui qui veramente bisogna fare attenzione. Secondo me volatilità, secondo me, giornata tranquilla, sommessa a domani, vediamo quello che succede, non credo in grossi rialzi bonds, gli alimenti più il dollaro permane forte e molti poi dovranno coprirsi sul dollaro perché hanno fatto le posizioni short in anticipazione di questa riunione, dunque stanno in short dollaro che si coprono per rimarginare le perdite e questo darà ulteriore impeto forse al biglietto verde. Questa è un po' è la mia analisi della situazione, domani vedremo anche la Banca d'Inghilterra, molto interessante cosa diranno loro, ricordiamoci non siamo gli unici al mondo qui negli Stati Uniti, come vedono loro la situazione globale e che decisioni prenderanno. Qui siamo ancora in balia delle banche centrali, qui è scesa la famosa cortina di ferro di cui parlava Churchill molti anni fa: è scesa questa cortina di ferro con il comunismo, ma dei tassi che salgono e dobbiamo mm. fare i conti con questi. È vero, è vero. Peraltro, dopo 15 anni in cui eh, ormai ci eravamo abituati eh. ad avere tassi ovviamente bassissimi e pare lo mm. zero, Insomma, quindi ancora. Più evidente, no? Questa. Questa, questa situazione, allora io eh, naturalmente resta con me mentre saluto tutti perché eh, ringrazio gli amici che sono rimasti collegati fino adesso nonostante eh, insomma qualche problema di connessione, quindi grazie mille per la vostra fiducia e per essere stati con noi, per noi è molto importante perché ci teniamo sempre a esserci durante queste occasioni, eh, soprattutto in questo momento nel quale ovviamente si attendono le... Le decisioni delle banche centrali, come diceva anche Gian Ergas, insomma, sono loro che tengono le redini dei mercati, da cui poi possiamo fare un sacco di altre riflessioni. Quindi grazie davvero, perché eh, io vedo quanti siete e siete rimasti lì. Quindi, ehm, come dire, ringrazio naturalmente Gian Ergas, che è sempre con noi, e, e insomma, e adesso la tua giornata è appena iniziata, quindi sicuramente sì. oggi ne vedrai Quasi. delle belle, come si suol dire. Eh, io invito sempre i nostri amici a seguirci anche su tutti i nostri social sul nostro canale di Youtube eh, peraltro poi verrà pubblicata anche la puntata della, della Fed di questa sera insomma siamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa e poi saluto anche Luigi in regia che mi ha seguita in queste due ore di trasmissione Gian, eh, grazie ancora e buon lavoro prego grazie. a presto, grazie Grazie, grazie, grazie. Ergas. e grazie anche agli ospiti ovviamente che l'hanno preceduto eh, vi auguro una buona serata eh, e a presto sulle fonti tv.